sweet to Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 che vi dà il benvenuto in questo nuovo video. Oggi parlerò di un argomento riguardante My Hero Academia, una serie di stampo nipponico che ultimamente sta riscuotendo maggiore interesse nel mondo occidentale, oltre che in Giappone ovviamente. La storia è ambientata in un mondo in cui la figura dell'eroe è vista come una vera e propria professione. Questo, da quando tutti gli esseri umani hanno cominciato a sviluppare poteri speciali, chiamati Quirk o unicità se preferite. Ovviamente c'è chi fa un uso altruistico di questo potere e chi invece per soddisfare le proprie ambizioni egoistiche. Queste unicità variano da individuo a individuo, c'è chi controlla le fiamme, chi accresce le dimensioni del proprio corpo, chi crea oggetti e via dicendo. Ma quella che fino ad oggi si è rivelata la più potente e misteriosa fra tutte, a mio avviso è senz'altro il one for all. Questa abilità ci viene mostrata per la prima volta con l'arrivo dell'eroe più grande e forte del mondo, ossia All Might. Infatti sarà proprio lui a parlare di questo potere di cui è l'attuale portatore oltre al compito di trovare un suo degno successore che si rivelerà essere Midoriya Izuku alias Deku. Il protagonista principale dell'anime e conosciuto nella serie come l'unico individuo a non possedere alcuna unicità almeno apparentemente. Secondo quanto detto dallo stesso All Might un uomo con un quirk che poteva rubare e distribuire i quirk conosciuto con il nome di All for One diede al suo fratello lastro apparentemente inetto un potere che gli permetteva di accumulare energia nel suo corpo tuttavia il fratellino aveva già un potere che consisteva principalmente nel poter trasferire il quirk di una persona a un altro. Così l'unicità del fratellino e quella regalatagli dal fratello maggiore si fusero e divennero one for all. Questa abilità consiste principalmente nel trasferire il suddetto potere da persona a persona e di accumulare potenza man mano che questa unicità viene tramandata. Come portatori di questo potere si conoscono finora solo Nanashimura, All Might e Deku, mentre non si sa ancora nulla degli altri 5 portatori né del fratellastro di all for one di cui è stato rinvenuto poco. Sappiamo però che degli ultimi 3 portatori solo Deku è rimasto l'unico in grado di utilizzare tale potere. In quanto Shimura è stata uccisa e All Might a seguito di gravi ferite ha perso la capacità di usufruirne. Dalla serie si evince che tale potere può essere trasmesso a qualsiasi essere umano che abbia poteri o meno. Infatti All Might prima dell'incontro con Deku aveva intenzione di andare alla UEI ovvero la scuola per eroi al solo scopo di trovare un erede tra i portatori di unicità. Sono ancora molti punti interrogativi che ruotano intorno a questo potere e ai suoi portatori. Ad esempio non è stato dimostrato se questa abilità sia in grado di guadagnare più energia quando viene trasmessa da erede a erede. Il primo utente infatti non era stato in grado di sconfiggere All for One ma gli utenti recenti potrebbero suggerire un aumento di potenza come si è visto nello scontro fra All Might e All for One. Non si sa neanche se questa abilità sia in grado di assorbire altri quirk. Quando viene tramandata. Parlando invece dell'ultimo portatore, non sappiamo in effetti se anche Deku abbia un potere latente simile a quello del fratellastro di All for One e pertanto abbia bisogno di cause o eventi particolari per potersi manifestare, visto che finora ci è stato presentato come l'unico senso unicità. Per esempio, Deku potrebbe avere la capacità di analizzare o di apprendere da altri quirk, dato che nell'anime e nel manga viene mostrato molto spesso intento ad analizzare le capacità degli altri eroi, oppure potrebbe essere in grado di di plasmare i One for All in modi simili ad abilità di altri eroi, come quando impara da Gran Torino a controllare parzialmente questo potere. Ovviamente, ciò che ho detto alla fine si tratta di pura e semplice speculazione, solo il tempo ci darà delle risposte.